Note sul funzionamento del famoso componente aggiuntivo per Google Drive che si chiama Kaizena. Tuttavia, Kaizena non funziona oggi più come in precedenza. In rete ci sono tutorial che ne illustrano le passate funzionalità in Drive. La sua specificità, comunque, è quella di consentire note vocali e che sono sicuramente utili per l'inclusione. L'applicazione era molto comoda precedentemente perché consentiva l'immediato inserimento in un documento Drive di uh, note di feedback vocale. Ora l'applicazione la, obbliga a collegarsi al sito esterno di Kaizena per l'upload dei nostri file e uh, obbliga a partecipare alla community eh, di, di questa applicazione. La piattaforma uh, Kaizena è sicuramente molto interessante per le funzionalità che offre, Tuttavia rischia di moltiplicare le piattaforme di e-learning di cui già ci serviamo. Comunque adesso uh, vediamo di aggiungere il componente aggiuntivo in uh, Google Drive di Kaizena. Apriamo il nostro documento, che è poi il compito dei nostri studenti, e andiamo in componenti aggiuntivi. In componenti aggiuntivi seguiamo lo eh, solito processo, installa componenti aggiuntivi. Cerchiamo Kaizena. Ok. Invio e vedete che abbiamo Kaizena Shortcut gratis, clicchiamo su gratis, mi chiede delle autorizzazioni che eh, devo accettare, consenti. Ecco, adesso vediamo che tra i componenti aggiuntivi compare eh, Kaizena eh, Shortcut. Open Kaizena Shortcut. ecco, vedete che uh, vi dice this document is not on uh, uh, Kaizena yet e quindi add this file to a conversation e quindi mi rimanda come vi dicevo sul uh, sito e, um, e vedete che uh, eh, devo mh, comunque al sito mi devo registrare io sono eh, già eh, registrata e devo entrare in, eh, scegliere un gruppo invitare eh, i miei studenti ecco e eh, attraverso questo eh, codice che, eh, che mi dà quindi Dopo devo eh, partecipare a questa community, quindi io direi che come componente aggiuntivo per eh, davvero correggere velocemente i compiti eh, non è il, questa applicazione il massimo, anche se fornisce, come vi dicevo, può essere interessante partecipare a questa community e eh, inserire da qui. Le, sui nostri documenti i uh, commenti vocali di uh, feedback